Buon pomeriggio, volevo indicarvi il sito, brevemente, per eh, fare il download del, di musica gratuita da YouTube. Il sito è questo e ve lo metterò nella descrizione del, di questo tutorial. Una volta che siete entrate andate su raccolta audio e da qui potete scaricare musica gratuita da usare per i vostri video e, o per i vostri audio e anche gli effetti sonori da qui. Ciao!